Richiudibile lunga durata della batteria, flip a 360 gradi, eh, rilevamento degli ostacoli su quattro direzioni, camera in HD, doppia camera, video editing per TikTok, optical flow, eh, gesture per pilotarlo e possibilità di inclinazione della videocamera dal controller in 40 euro. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo e proviamo un drone molto low cost perché parliamo di un drone da 40 euro che è il KF617. Eh, questo drone richiudibile dal peso di circa 170 grammi eh, che ha caratteristiche davvero pazzesche per 40 euro. Ovviamente le caratteristiche sono pompatissime ma come succede per tutti i droni low cost quindi eh, la cosa è vedere eh, cosa invece è in grado di fare realmente in questi 40 euro perché comunque se in 40 euro ci fa divertire e fa divertire a chi regaliamo un drone di questo tipo sicuramente vale la spesa dei 40 euro quindi direi di non perdere altro tempo e guardiamo da vicino come questo kf 617 guardiamo ecco qua il KF617, Allora, la valigetta come al solito è sempre quella, la classica valigetta Love Coast eh, che troviamo in tutti i droni cinesi a basso costo, allora nella confezione troviamo i paraeliche perché c'è la possibilità di eh, andare a mettere i paraeliche se utilizziamo il drone dove ci sono molti ostacoli, il controller dove dobbiamo inserire all'interno tre batterie AAA non incluse in confezione, il supporto per lo smartphone, perché comunque abbiamo anche un'applicazione dedicata eh, che ci permette di vedere cosa il drone sta inquadrando per registrare video, foto, quindi eh, lui è capace di fare tutto questo, ovviamente eh, stiamo parlando di un drone da 40 euro, quindi tutto questo è una parola grossa. Poi abbiamo quattro eliche di ricambio, eh, il cavo di ricarica della batteria di USB, micro USB e cacciavite per sostituire le eliche. E poi abbiamo un foglio illustrativo dell'applicazione da scaricare, infatti abbiamo il QR code da scansionare per accedere direttamente al nostro store che sia iOS, Android eh, o Google Play. Quindi in base al nostro telefono abbiamo la possibilità di scegliere l'applicazione che ci permette ovviamente di fare tantissime cose poi abbiamo il manuale di istruzioni in lingua cinese e inglese dove abbiamo le nozioni base veramente semplice eh, comunque ci sono tutte le figure per capire le basi dell'utilizzo del drone e poi abbiamo finalmente lui il KF617. Allora come abbiamo detto lui è richiudibile infatti ha questi bracci che possiamo andare a aprire e chiudere quando andiamo a trasportarlo le dimensioni sono abbastanza importanti come vedete anche se il peso è molto basso perché con la batteria siamo a 170 grammi eh, la prima cosa che salta all'occhio è questa scatoletta qua sopra che è il sensore di rilevamento o meglio sui quattro angoli abbiamo quattro sensori ad infrarossi che rilevano gli ostacoli che tramite il controller possiamo andare ad attivare o disattivare poi abbiamo la fotocamera che registra video in HD eh, solo nello smartphone quindi non abbiamo uno slot per la micro sd però una cosa veramente interessante per essere un drone low cost è che la telecamera è inclinabile dal controller normalmente i droni così economici la telecamera dobbiamo inclinarla noi prima di decollare con eh, l'inclinazione che preferiamo mentre questo drone sentite i motori c'è la possibilità di inclinarlo dal controller e poi abbiamo qua sotto un'altra cosa interessante l'optical flow perché questo drone è fornito di giroscopio e optical flow quindi questi sistemi gli danno una in volo e in overing. Poi qua sotto abbiamo la batteria che andiamo a estrarre tirando indietro le due linguette laterali e qua abbiamo, vedete, la presa micro USB per la ricarica. La batteria viene data per circa 15 minuti di volo, eh, i motori sono brushed quindi non brushless ma brush quindi motori diciamo vecchio tipo chiamiamoli così perché parliamo di un drone molto economico e non può starci in 40 euro anche i motori brushless ovviamente che però ovviamente per l'utilizzo che si deve fare con un drone di questo tipo eh, vanno più che bene lo stesso. Poi andiamo a vedere invece quello che è il controller. Allora il controller ha qual pulsante d'accensione e di spegnimento poi abbiamo qua due tasti, quelli che servono per andare ad inclinare la videocamera, uno fa salire, l'altro fa scendere l'inclinazione della videocamera, eh, qua abbiamo la possibilità in base alla pressione, eh, con una pressione leggera, una pressione più forte, facciamo partire video o scattiamo foto, qua abbiamo un tasto che con una pressione leggera attiviamo i sensori anti collisione, mentre questo tasto qua in alto a destra, se lo andiamo a premere il drone farà dei flipper completamente in autonomia quindi eh, anche questo sicuramente per un ragazzino a cui andiamo a regalare un drone di questo tipo è sicuramente affascinante. Qua abbiamo il tasto per andare a cambiare la velocità del drone perché lui ha più velocità di utilizzo, poi abbiamo il tasto qua a sinistra per fare decollare e atterrare il drone eh, dal tasto se non vogliamo farlo noi manualmente e poi qua abbiamo il tasto che andandolo a premere poco in maniera veloce con un clic andiamo ad attivare la calibrazione del giro ovviamente lui per essere calibrato va messo su una superficie molto piana tipo un pavimento e con un clic veloce lampeggeranno i led e andremo a fare la calibrazione del giroscopio mentre se lo teniamo premuto tanto il drone passerà in modalità eh, drone senza testa quindi non ci sarà più un davanti e un dietro del drone eh, quindi questo è tutto quello che abbiamo a livello di controller il controller comunica con il drone ad una frequenza di 2,4 gigahertz quindi eh, a livello di segnale di range non c'è pericolo, si può stare tranquillamente a 50, 60, 70 metri, anche 100 metri senza nessun problema di andare a perdere il controllo del radiocomando con il drone. L'unica cosa che sicuramente salterà è il ritorno video nello smartphone, ma quello è relativo, l'importante è non perdere il controllo del drone ma detto tutto questo adesso è arrivato il momento di provarlo eh, perché bisogna anche vedere se vola, come vola perché comunque ok 40 euro sono pochi ma almeno le basi del volo e soprattutto in una percentuale di sicurezza accettabile quindi eh, adesso non perdiamo altro tempo e andiamo a provare questo KF617 andiamo perfetto ci siamo, siamo pronti per il test perché alla fine quello che conta di questi droni low cost non sono ovviamente tutte le funzioni assurde che hanno ma almeno come volano perché è quello che conta in un drone da 40 euro allora iniziamo con l'aprire il drone questo kf 617 vado ad accendere il controller vado ad accendere il drone ok avete sentito il bip i led intorno al drone hanno smesso di lampeggiare vuol dire che i due dispositivi adesso comunicano fra di loro, quindi controller e drone. Eh, come vi ho detto è un drone che ovviamente non è adatto per fare video e foto, però ci viene fornito di un'app che se vogliamo utilizzarla con lo smartphone possiamo avere la live di quello che stiamo vedendo e appunto vedere cosa stiamo fotografando o registrando come video, però come vi ho detto lascia tutto il tempo che trova, stiamo parlando di un drone veramente economico, eh, l'utilizzo dei eh, è radiocomando e drone, però, visto che comunque c'è questa possibilità, ve la faccio vedere. Quindi, per prima cosa, entriamo nelle impostazioni, entriamo nel WiFi, selezioniamo la rete Flow 4K, che è la rete eh, creata dal drone. A questo punto, possiamo uscire, aprire l'applicazione che è WiFi UA. E siamo già pronti con l'applicazione eh, collegata quindi basterà fare inizio e vedete che il drone sta già inquadrando eh, il suolo a questo punto possiamo cliccare sull'aeroplanino qua a destra per togliere i due joystick virtuali perché perché utilizziamo il radiocomando quindi non ci servono i joystick virtuali quindi clicchiamo l'aeroplanino ed ecco qua a questo punto non ci resta però che decollare allora mi consiglio fate la calibrazione del giroscopio il drone deve essere promesso su una superficie piana e per fare la calibrazione è semplicissimo basterà eh, fare il click di questo tasto il drone lampeggia vedete eh, una volta che ha smesso di lampeggiare il giroscopio è calibrato eh, quindi non ci resta che decollare per decollare è ancora più facile stick in avanti e avviamo i motori poi una volta che abbiamo avviato i motori non possiamo non toccare niente dopo un po lui si spegne o altrimenti diamo gas ed eccolo qua il kf617 Ovviamente non aspettatevi un overing da drone DJI o da droni eh, molto più costosi di lui, però è un overing non pericoloso, è un overing che alla fine il drone sta fermo nell'area eh, più o meno di dove l'abbiamo lasciato, sale, scende, si muove a destra e a sinistra, ma sempre in quest'area, quindi niente di pericoloso. Eh, una cosa che volevo provare subito ovviamente sono i sensori anticollisione perché lui eh, viene dato come drone con sensori anti su quattro lati. Per attivarlo è semplicissimo basterà cliccare il tasto qua in alto a destra. Vedete che lui adesso ha i led che sono fissi. Quando andiamo ad attivare il rilevamento degli ostacoli, i led diventeranno lampeggianti. Infatti guardate che io vado a cliccare qua e vedete che i led adesso lampeggiano. Quindi adesso funziona il rilevamento degli ostacoli. Proviamo ad andare contro la piscina e vediamo se lui almeno rallenta. Eh? Quindi mi abbasso, vado in avanti lui va ma in maniera lenta eh, però stava andando vengo verso di me vedete come viene lento verso di me lo stick è tutto indietro viene in maniera molto lenta verso di me se vado invece a disattivarli quindi vedete che adesso i led non lampeggiano più quindi abbiamo disattivato il rilevamento degli ostacoli lui va molto più veloce contro l'ostacolo vedete anche verso di me vedete come viene in maniera molto più veloce eh, quindi lui tende a rallentare quando c'è un ostacolo, eh, alcune volte tenta anche di fermarsi, però dipende un po' dalla situazione, quindi non aspettatevi niente di che sono dei sensori ad infrarosso, eh? quindi fanno proprio il minimo indispensabile, ma qualcosina fanno. E un'altra cosa che volevo dirvi, quando volate all'esterno con un drone come questo, eh, che ha la possibilità di avere più velocità, e eh, lui non ha i motori brushless, ma i motori brushed, quindi i motori... Che non sono eh, molto potenti all'esterno io vi consiglio di aumentare la velocità quindi con un click di questo tasto che abbiamo qua dietro aumentiamo la velocità quindi lui ha, sarà più performante all'esterno ve lo consiglio perché eh, almeno riesce a diciamo, contrastare l'aria che c'è perché comunque tipo adesso non c'è vento però c'è un po' di arietta e eh, lui almeno riesce a contrastarla eh, in maniera più efficace altrimenti fa fatica anche andare contro aria se lo teniamo nella modalità quella più lenta quella lenta diciamo che va bene in casa anche se in casa ricordatevi di usare i paraeliche e una cosa che volevo farvi vedere che è molto strana per un drone low cost è la videocamera che si inclina se io clicco il tasto qua Vedete che la videocamera si inclina, con l'altro la faccio risalire ed è una cosa veramente strana per un drone da 40 euro. Quindi adesso facciamoci un piccolo giro, ovviamente vedete che il ritorno video è veramente pietoso, eh, ma lui non nasce per questo motivo, quindi non acquistate mai droni low cost per video e foto, acquistateli solo per divertirvi, per imparare a volare, eh, per fare quello che ci avete voglia, ma non per video e foto. Quindi facciamo un piccolo volo giusto per vedere come si comporta. Vedete che il drone comunque vola bene, eh? vola bene è sicuro, quindi non, è, non dà problemi dal punto di vista del controllo, anche il range comunque è molto sicuro perché parliamo di un range in 2,4 gigahertz, quindi può arrivare tranquillamente a 400 500 metri, anche se io ve lo sconsiglio, perché non ha il GPS dopo chi lo fa più tornare. Quindi eh, non andate mai troppo lontani. E tra poco proveremo i flip, perché lui fa i flip automatici, però ovviamente tutti i drone low cost li fanno, ma li proveremo sulla piscina, quindi eh, un po' più di suspense nel caso dovesse andare male nella piscina, però mi piace provare questa situazione un po' più estrema con questo piccolo drone low cost, piccolo neanche tanto in dimensioni, leggero sì perché 170 grammi sono davvero pochi. Eh. Adesso facciamo un passaggio qua. Lui comunque vola bene, che guardate come è preciso nel muoversi, riesco a passare qua che è veramente pieno di ostacoli, senza troppi problemi, non ho nemmeno i paraeliche, però devo dire che vola davvero bene, è molto molto sicuro, guardate, è davvero bello da pilotare, adesso però dopo averlo visto nel suo meglio, cioè in quello che è il volo, perché per il resto... C'è davvero poco nel senso sulla scatola c'è davvero di tutto, ma tutto inutile come nella maggior parte dei droni low cost. Perfetto, proviamo a fare adesso i flip. Quello che sono, diciamo, una delle sue caratteristiche, anche se per la maggior parte di tutti questi droni low cost li fanno. però per rendere la cosa un po' più interessante, li faremo sulla piscina. Così, se il flip dovesse andare male, c'è il rischio dell'acqua. Quindi, rendiamo la cosa con un po' più di suspense. Quindi, vado a posizionarmi sopra alla piscina. Perfetto sono posizionato ad attivare il flip con questo tasto dietro al controller sentite il beep. a questo punto lui è pronto a fare il flip il flip sarà dato dal comando che noi gli diamo quindi in base a come tireremo noi lo stick lui farà il flip in una direzione o nell'altra quindi facciamolo verso il basso sale e opla salgo salgo no è andato nei rami no <ride> ha schivato la piscina ma se n'è andato là dietro aspettate che lo recupero Abbiamo finito le batterie. Oh. Eccolo qua. Perché, comunque, lui si è spostato tanto nel fare il flip che addirittura è andato a, oltre la piscina. Quindi riproviamoci. Niente, abbiamo finito le batterie, non c'è più verso di decollare, eh, quindi il flip è rimasto solo uno: quello oltre la piscina. Sopra la piscina sarà per un'altra volta. Quindi, ragazzi, eh, questo è lui. L'FK617, eh, questo drone è veramente iperleggero, 170 grammi, eh, super economico, 40 euro eh, e avete visto che comunque a livello di volo non è niente male, eh, sul volo puro, eh, anche sulla sicurezza dell'overing, su questo niente da dire perché comunque per questa cifra direi eh, ottimo, eh, parliamo di 40 euro, poi ovviamente tutto il resto non sono nemmeno stato a provarlo, eh, pilotarlo con le gesture, scattare video, foto, tutte cose ovviamente eh, su un drone di questo tipo non ha nemmeno senso provare, qua ha solo senso provare come vola e con che sicurezza vola. Eh, I sensori ad infrarossi funzionano, nicchiano, nel senso che eh, rallentano il drone, ogni tanto lo fermano, ogni tanto non fanno niente perché comunque sono dei sensori ad infrarosso, però un pochino fanno eh, e per il resto dai, diciamo eh, accettabile nei suoi 40 euro, va sempre valutato ovviamente il prezzo d'acquisto, quindi tutto gira intorno a quello eh, e poi un'altra cosa, addirittura eh, nel, avere una fotocamera mh, inutile per la qualità, per eh, la stabilizzazione e tutto, abbiamo però la fotocamera che si inclina eh, dal controller, che è veramente una cosa rarissima, eh, se non unica su un drone di questa fascia di prezzo e poi invece per l'autonomia secondo me non arriviamo ai 15 minuti dichiarati, siamo intorno ai 10 minuti, eh. secondo me non si va oltre, eh, le batterie sono piccolissime, leggerissime, secondo me potevano, visto che tanto comunque il peso era talmente basso che potevano mettere delle batterie appena un po' più grosse e avere qualche minuto più eh, di autonomia. Quindi ragazzi questa è stata la mia recensione, la mia prova, il mio test di questo FK617, se il video che avete visto, la mia prova, la mia recensione vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti, di lui è arrivato un piccolo spoiler, spoiler dei prodotti che arriveranno e soprattutto spoiler delle location dove vado a far volare tutti i miei droni, sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, novità. Ciao e al prossimo video!